Cani. Abbiamo trovato Alain Delon in un club ippico a 30 km da Parigi. Eh, come si chiama questo posto? Si chiama Maison-lafitte. Maison Lafitte. Eccoci quindi con Alain il quale sì, è un po' cambiato. È un po' cambiato perché insomma non è più il ragazzo di Rocco e i suoi fratelli, è un attore professionista di una certa età, un padre di famiglia <ride> insomma anche i personaggi dei tuoi film Len sono cambiati vero? Forse sono cambiato prima di tutto perché ho dieci anni, dieci anni di più è normale che un uomo passa da, da ragazzo da giovanotto a uomini poi ci sono le circostanze della vita che fanno che si cambiano tutto è normale, naturale penso Da quanti anni hai? O 33 ah, ah, però, eh. Bene, allora senti un po eh, siamo qui in un club ippico sì. e come mai qui siamo oggi che cosa rappresenta questo set che cos'è la storia del tuo personaggio sì, scendiamo è... andiamo a vedere sì. qui siamo in un club ippico facciamo anche vedere i cavalli provo, ti, ti, <ride> ti dico prima di tutto provo di spiegare in italiano ma è un poco difficile perché dal tempi dai tempi di rocco siano dieci anni fa non mi ricordo bene l'italiano io no, no, perché penso a questo momento penso a lucchino visconti forse che come lo so sta sempre la notte eh, come a, vedere dice, la a vedere la televisione forse sta guardando a me in questo momento beh c'è cioè, mi ricorda che Lucchino odio proprio il mio ascento allora questa cosa mi diverte perché lui sta <ride> arrabbiando a questo beh, momento a proposito di riscontri è stato lui che ti ha lanciato insomma Rocco è stato il film tuo più importanza sì. eh? è sì. vero mi ha, poi mi ha lasciato Luchino nel cinema con Rocco poi anche nel teatro con peccato che sia una squadrina si dice sì, sì, sì. Senti, allora ritorniamo adesso al personaggio di oggi. Va dunque, eh, vediamo un po' che storia è. Eh, è una, oggi ci troviamo in questo posto perché siamo alla, verso la fine di un viaggio fra, da Marseille, che inizia a Marseille verso Parigi. E a questo momento, la, eh, la, nella mattina, quando ci svegliamo con una ragazza nella macchina, si scopre come si, si vede si Parigi, scopre, si si scopre. Parigi nel lontano e poi siamo in campagna, ci sono intorno alla macchina, ci sono dei cavalli che passano guardando noi dentro la macchina e la prima, la prima cosa che vediamo quando ci svegliano è Parigi nel fondo e i cavalli proprio intorno. Ecco, questo è il set, adesso vediamo il personaggio. Il personaggio è una, proprio una storia di due uomini, si dice, un'amicizia, ami, un un'amicizia. No, non è non somiglia alla storia dei avventurieri, ma proprio una storia di due uomini, un americano interpretato da Charlie Bronson e un francese. Sono due avventurieri, un po' a mezza strada fra l'uomo buono, tranquillo e il delinquente. delinquente. Poi c'è una storia di amore, che in, in, arriva in parallelo. parallelo ehm. e, il regista chi è? Il regista si chiama Jean Hermand è un giovanotto regista che fa il suo primo film importante che prima ha fatto delle curmetrage e ha molto lavorato per la televisione che io credo molto in lui senti Alain, ma eh, perché ti piace questo personaggio? Cioè c'è qualcosa di diverso dagli altri, non so, ho letto mi pare che hai accettato e... volentieri di farlo perché è diverso dagli altri, benché sia, non so, come tu mi hai detto, sempre un avventuriero no, diverso no, è diverso nel senso che um, sono tutti i personaggi che faccio adesso, in questo momento, sono più mature, più Ehi. Differente de, da prima. Ma conosce più i ragazzini. No, insomma. quello che va a ballare. Se sei avventuriero è, ma più maturo. Sì, poi <ride> mi piace a me personalmente storie dei uomini perché non mi va più al cinema di fare le scene d'amore e baciare una ragazza. Poi ho capito, eh, ho capito, il cinema. Va bene, dopo un momento si stanca di queste, di queste cose.